E poi, ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. Ma perché sono andato a Biancavilla? <ride> lo scopriremo solo quando chiuderò la porta. Allora, perché sono tornato a Biancavilla? Perché ora abbiamo scivolacqua e possiamo andare nel percorso... non me lo ricordo. Percorso 20. 21. Dove c'è Tangela Tentacool e Tentacruel um, nell'acqua? cioè Tentacool no, cioè eh, Tangela no, che deve essere un'altra cosa. Di Dobrio e Firo. Um, poi ci sono altri Pokémon come uh, Star. Tardi. E Magikarp Magikarp veramente si poteva avere anche prima solo che no, Solo che bisognava pagare 500 euro 500 euro, cioè 500 poche Poche soldi E non lo No Meglio di no anche se poi sarebbe dovuto, dovuto diventare un Gyarados. Poi mi accorgo che la squadra è tutta morta e l'unico vivo è Bowser. <ride> e quindi bisogna tornare a, a Smeraldopoli perché sennò. No, perché a Biancavilla non c'è nessun Pokémon. sente. E poi si potrà iniziare l'avventura marina. <ride> Ecco qui. Ho appena calpestato un tentacullo. Stavo per usare la Master Ball perché eh, mi sono confuso tra Master Ball e Megaball. Ovviamente lo manco. Perché continua a muoversi Allora lo fermo Ottimo L'ho preso No Le catture sono molto difficili Ora senza l'ultra ball non si fa nulla. ovviamente senza sprecare le ultra ultrabolle non si fa nulla e poi questo è solo per il Pokédez, non, non è che mi serve un tentacle nella squadra sembra piuttosto inutile Visto che abbiamo un bellissimo esemplare di Bowser. E qui ci sono dei pescatori che abbiamo già incontrato. Quindi è tagliata questa parte. Perché... Oh mio Dio! Sei Pokémon! No, ah, sei Magikarp. Sì, sono Pokémon. Sei Pokémon. Woo! Sei Magikarp. Oh no! Meglio mettere Dynamitizia al primo posto. Perché Bowser non è super efficace contro i tipi acqua. Mentre... Um, Dynamite Hits ha ah, delle mosse elettro Il coach e il coach non li taglio mai beh, abbiamo capito in coach mi sa che questa parte l'avrei dovuta tagliare però però sono un pessimo youtuber Allora, che si dice? Il Pokémon Direct, eh? Mm -mm. Bene, allora... <ride> um, parliamo davvero del Pokémon Direct? Allora, Nossess... Nossess è diventato... Uh, Nossess, Super Nintendo Switch Entertainment System. Ma visto che normalmente... Il Super Nintendo appunto Non viene chiamato sn SNES Molto spesso come il NES Viene chiamato per lo più Super Nintendo Appunto Senza Entertainment System Quindi eh, la serie Di giochi arcade Si chiamerà eh, SNES <ride> SNES <ride> Cioè eh, SNES però senza la E la serie incomincerà domani con il primo episodio uh, il, 6, il 6 settembre e cercherò di fare molti giochi forse farò una, una parte lunga con tutti i giochi che ci sono ma non lo so vedrò cosa, cosa, è, buono, cosa è meglio fare Um, altre cose del direct Benji Kazui uh, bellissimo l'ho com comprato insieme al costume di Sense um, ora è un bel fuciliere e, <ride> è un, uh, un, uh, un personaggio piuttosto buono con uh, cioè, nel sapete il um, il uh, quando vi ho parlato del, uh, di come calcolare la vostra forza in Smash. La mia forza con, uh, con uh, uh, Banjo e Kezui supera i 2000, ci picchia. Però non ho vinto, ho perso contro il livello 9. Comunque è un personaggio molto buono, ve lo consiglio, compratelo. Poi Terry, Terry non so neanche chi cacchio sia, però l'hanno aggiunto in Smash. Ho visto nella chat del, del, del Direct, ho visto un tizio che ha scritto TERRIBLE Però vabbè eh, Poi ci sono stati nuovi personaggi uh, Vabbè, non c'è niente da dire né di Luigi's Mansion Vabbè, c'è la, la roba multiplayer e poi Luigi invece che altro ups mi è caduta una penna eh, che altro eh, Mario e Luigi Mario e Sonic ai giochi olimpici neanche quello c'è stata una cosa grande eh, Pokémon spada e scudo il nuovo i nuovi due pokemon non, non ho visto il nome perché non, se Uh, si era buggato cioè il mio wifi non funzionava molto bene e quindi eh, alle volte si alle volte laggava e quando hanno mostrato quei pokemon ha laggato um, tipo quando ho visto il pokemon teiera alla cosa delle zuppe cioè dei carry um, mi sono detto che, che cacchio uh, perché già da prima, io pensavo, appena, appena mostrano per sbaglio un Pokémon che non avevano ancora mostrato, io faccio lo screenshot. Ho fatto lo screenshot, si è legato un po', e poi ho letto sui sottotitoli «Eh? Ma c'è un Pokémon!» Quindi non era fatto... era fatto apposta. <ride> quindi... Ehm, ho uno screenshot del Direct con il Pokémon te e poi c'era quel, quello lì del pellicano strozzato con un pesce che lo usa come arma tipo eeeh basta super super kirby clash bellissimo l'ho già scaricato ho già iniziato a giocarci be bellissimo io ho adorato la um, uh, team, uh, team Kirby Clash uh, Deluxe, um, che pure quello ce l'ho. non ho ancora finito, ci farò una let's play di tutti e due. E mo non, mo non so neanche che, che let's play scegliere dopo, uh, dopo Pokémon Lesgoivis. Forse, forse mettere un sondaggio tra tutti i giochi che ho e poi vabbè. Mentre giochi come Mario, Mario e Sonic E giochi olimpici E Luigi's Mansion 3 Non li prenderò subito Li prenderò a Natale così è un motivo per prendere qualcosa Ecco abbiamo sconfitto l'allenatrice Meno male che ho avuto qualcosa da, da dire E quindi non ci farò subito una... Una let's play. Basta. Qua per sbaglio le riparlo. Tre volte. E lì c'è uno Starmy. Però non lo prendiamo ora perché dobbiamo curare i Pokémon. Per un po' ho esitato. Uh. Ecco qui. Lo Starmy non c'è più, ovviamente. Non so perché quando usi scivolacqua, non, gli allenatori non ti guardano, devi parlarci per forza. Sidra, un nuovo Pokémon. Che one-shot, come tutti gli altri Pokémon. Um, io potrei portare Mario e Luigi Mario e Sonic no ma non è Mario e Luigi Mario e Sonic um, 2012 perché pure quello ce l'ho uh, di Londra però, però quelli non hanno una quello non ha una, una modalità storia quindi porterò, sol, por, porterò soltanto uh, Mario, Mario e Sonic ai giochi olimpici di Tokyo 2020 bene che botta in questo percorso ci sono molti allenatori però non, non tanti quanto ce n'erano all'altro percorso Al percorso 17-18. Cioè nel percorso 18 ce ne sono due soltanto, no tre. Però il percorso 17 unito a quello 18 sono un casino Duca appena nato un... No, non ha un altro Pokémon. Avevo un Raticate e un ma che Poképe! mi fa ridere che per prendere i Pokémon io li schiaccio ovviamente lui ce l'abbiamo già non ci interessa mentre il nuotatore che cos'ha il nuotatore quando, quando gli entriamo, entriamo nel suo campo visivo ci guarda gli altri no patrizio nuotatore i nuota nuotatori li conosciamo già Conosciamo le, le controparti femminili, le nuotatrici che abbiamo incontrato nel, nella palestra di Celestopoli Cere, Cere, sì, Tutte così si chiamano tanto, basta ricordarsi il colore di in questa, in questa gen Basta ricordarsi il colore e poi aggiungere quindi, zafferanopoli Siapoli Quando non riuscivo a direzionare la Pokéball, allora allora niente ci, ci ho provato un casino e, non ci, e finalmente ci sono riuscito a prenderlo scusa Possiamo andare avanti. Qui c'è un pescatore che um, ha un nuovo Pokémon. Almeno così mi ricordo. Fammi compagnia finché non prendo qualcosa, ok? Christian, pescatore. Tentacruel, un nuovo Pokémon. Che è l'evoluzione di tentacool elettro zapp come sempre <ride> è paralizzato elettro zapp e lo ammazzano Non so cantare, me quindi meglio starsi zitti. de de de de de de Buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, buck, No dai! Hai <ride> pure paralizzato, bravo. Bravo li voli. E poi? E poi elettro e muori. Ecco cos'è poi.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 MAGIC Art, Finalmente... No, niente. <ride> Yay! Yeah, yeah. Non vediamo le battaglie, che bello. Queste battaglie noiose quello starmi non... starmi beh starmi tecnicamente mi dovrebbe interessare però tentacool oh no qualcosa di nuovo è una battaglia e quindi non ho argomenti di cui parlare aiuto beh um, secondo ma di che no, ecco di che console Dream uh, Dreamland 2 perché ho visto nel trailer uh, nel trailer uh, di <ride> Vabbè avete capito Perché c'era Kirby Dream Land 3 Ma Kirby Dream Land 2 che fine ha fatto? È del NES Perché se è del NES E non aggiornano più il NES Mi, mi ammazzo Che poi posso portare Beh e Kirby Dream Land normale in... Ah è per il Game Boy Perfetto <ride> Ok, allora posso portare solo Dream Dreamland 3 nient'altro. Cioè c'è un Game Boy, però di sicuro costeranno un casino quei giochi. Forse sul 3ds si, si può fare. Si può fare. Se c'è Dream Dreamland 2, so che c'è Dream Dreamland 1. Quello potrei farlo pure in una parte. Cioè che poi l'ultimo livello è la ripetizione di tutto il gioco più l'ultimo livello. Quindi, cioè, se nel gioco devi rifare tutto il gioco, vuol dire che il gioco non è così tanto pesante. Bene, ho avuto degli argomenti di cui parlare, perfetto. Mentre qui c'è Golduck che è il motivo per cui stiamo facendo tutto questo. Sventura a te per il rilornito rinco. Voglio dire... Eh, Golduck, il Golduck. Maledetto allenatore che non gli dà il nome. Dodrio. <susurra> Non esistono Pokémon, io, io do i soprannomi a tutti i Pokémon. tipo il Piro l'ho chiamato Dodrio, mentre quel Jolteon l'ho chiamato Plarion. Mar Marino nuotatore, perfetto. Tenta Cruel. Uso Chomper. Ovviamente. Perché non ho messo Chomper all'inizio? Da... Perché non ho messo Primo già dall'inizio? Cioè, ho messo Dynamite che c'aveva solo una mossa super efficace, mentre lui ce l'aveva. C'era tipo tutte. Wow. Che bel intrattenimento. Ancora nessuno viene a guardare i miei video che sono... Io Forse dovrei migliorare le mie prestazioni. Perché? Se no Altro che Golden button Ok basta Basta queste cose Bene catturiamo il magic art. Ok forse questa parte La La metterò muta Uh, in un altro video che durerà due minuti un minuto di io che catturo il Magikarp che è impossibile da catturare Yay. E poi a cosa mi serve porto la metà il terzo di Vico è forte. Ho fatto uno screenshot per metterlo sulla copertina <ride> Ovviamente non di questo video Del video che pubblicherò sempre oggi Che poi vedrete Ma oh, devo fare un altro screenshot. Dai, dimmi che non lo prendi. No. Eh vabbè, lo farò un'altra volta. E se magari non lo prende di nuovo. Vai non prenderlo No, mi sa che questa è quella buona Sì Sì Bene, con i lag, um, credo che possiamo chiudere l'episodio, forse. Se magari non c'è un, un altro allenatore. Rompiscatole. scatole. Um, nel taglio mi sono imbattuto per qualche motivo in un, in un tentacool. Quindi eccoci qui senza i tagli. Senza... Um, senza le rotture di scatole dei, dei lag. E benvenuti a nuotatore ah, credo che questa sia tagliata visto che manca circa un minuto. Dai dai dai dai dai dai dai. O forse solo un po' che nuota. Pokepè? Che poi si tocca da qui, noi dobbiamo fare surf, mentre quello. Quello rimane lì a toccare. <ride> e poi rimane lì con il suo Pokémon in piedi e si vede tutto. Cioè, c'è quella dunetta lì per lottare. Eccoci qui, isole spumarine. È un arcipelago di isole che. È, eh, spumarine, cannella. Um, una, un arcipelago di isole uh, che. su, su cui c'è. su cui vive l'ultimo capopalestra prima del capopalestra finale magico e misterioso Giovanni um, bene ora se volete potete vedere a destra um, il video precedente e quello successivo a sinistra la playlist e ricordatevi di iscrivervi per, per uh, avere la notifica eh, vabbè iscrivetevi